Allora usate il metodo per fare dei semplici calcoli per esempio verificate che UY vettore U di X cosa sarà? come si fa? si usa il metodo di Kramer quindi UX, UY, UZ questa è la riga dei versori nella seconda riga cosa si scrive? si scrive la componente del primo vettore chi sono le componenti di u,y? è 0 nella direzione x, 1 nella direzione y, 0 nella direzione z, quindi avete 0, 1, 0 quali sono le componenti di u,x? è 1, 0, 0 e quindi fate uso della regola di Kramer ma con un po' di intelligenza perché è evidente che se voi, se voi guardate per esempio chi è la componente x di questo vettore, cosa fate? E ovviamente dovete espandere per la, la prima riga, la riga dei versori, e va bene. Poi espandete qua, e guardate la sottomatrice è questa qui, no? Silenzio, quella sottomatrice là che determinante ha? 0! Lo si vede subito, no? 1 per 0 è 0, e 0 per 0 è 0 dovreste accorgervi subito che l'unica sottomatrice, l'unica che non è 0, è questa qui. E questo lo si ottiene espandendo questo signore qua. Quindi U di Z che moltiplica 0 per 0 meno 1 per 1. E quindi avete meno U di Z. Eh? Se invece facevate y la prima riga dovete sempre scrivere i versori senza farvi domande. E la seconda e la terza che dovete chiedere chi sono le componenti. Che la componente di UX è 1 nella direzione X, 0, 0, perché è un versore che punta puramente nella direzione X, non ha componenti, no? è un versore che è direzione x lui è puro, è un versore puro Zac direzione x ed è normalizzato 1 quindi è 1 no. chi è questo? è 0, 1, 0 di nuovo a vista si vede che l'unica sottomatrice 2 che potete, potreste fare qua perché potreste fare questo, potreste fare questo e potreste fare questo e questo l'unica dei tre che ha determinato verso 0 è questa che corrisponde alla verde espanso per U di Z e quindi vedete che è più U di Z perché questo 1 per U quindi vedete che uh, il regolo del cambio da subito quello che uno ci arriva o con uh, contorsione del corpo o pensando alle permutazioni Shhh. ecco un altro semplice esercizio siccome prendete due vettori storti mettetevi sul il piano che loro identificano chiamato il piano xy la lavagna quindi questo è il vettore A e questo è il vettore B il vettore A è all'angolo alfa il vettore B è all'angolo beta l'angolo z non c'è perché abbiamo, sono loro che individuano il piano e il piano xy quindi z, la componente z non ce l'hanno per costruzione no? Che componente x ha la A? L'abbiamo fatto questo l'altro giorno, questo cos'è? Questo è il modulo di A per il coseno di alfa? No? Chi è la componente y è, uh, il, è il modulo di A per il seno di alfa. Stessa cosa per B, e il modo di B per il coseno del suo angolo che è bene, il cervello dice una cosa e la mano ne fa un'altra Attenzione, durante la pausa mi hanno segnalato che l'ultima riga aveva due errori eh, quindi questo è corretto, okay quindi guardate la differenza tra quello che voi avete scritto e questo che è la versione corretta, oppure trovate la versione voi E non venite a onorare ma il professore è scritto così sul libro. Ah. Io non sono il Papa, non sono infallibile. Quindi voi non siete autorizzati a difendere la vostra risposta a uno scritto orale invocando i miei appunti o nemmeno un mio libro o nemmeno il libro di un collega a meno che non sia il Papa. Perché ci possono essere errori quindi se voi imparate a memoria un errore siete colpevoli. Non potete scaricare la colpa a chi l'ha scritto. <coughs> non imparare mai a memoria le cose. Anche se fosse un premio nobel non vi, da, non vi autorizza a citarmi come fonte di qualsiasi cosa che io dico come orcolato certo ha detto uh, ah Carlo Rubbia premio Nobel va, va ascoltato ma non va preso per orcolato perché non è oro colato può aver sbagliato è detto tra noi anche il Papa può sbagliare però l'infallibilità del Papa è un concetto recente no? lo sapete? è da quando? all'epoca del risorgimento no? 1100 anni, 150 anni? Non è un concetto che fa parte della tradizione cattolica. Perché se lo sono inventate? Voi lo sapete, io no? Perché non è la mia storia, anche se sono in un Perché è stato inventato? Ce l'avevano con lo Stato italiano perché avevano, avevano invaso lo Stato Pontificio? Per, come si chiama? Porta Pia e per quello? Eh, fate il pronto vettore, coraggio! Usando la regola di Kramer Allora A prodotto B Shhh. Allora cosa si fa? Determinante formale, prima rigola Ux, Uy, Uz La fatta abbastanza grande perché vi dovete far stare dentro la roba no? Questo è il modulo di A per il coseno di alfa Questo è il modulo di A per il seno di alfa Questo è zero per costruzione, i componenti di B sono il modulo di B per il coseno di beta il modulo di B per il seno di beta e per costruzione non ha la componente z Shhh, Silenzio, se sentirete il vostro rumore sui filmati a vista qual è l'unica componente che sopravviverà qual è l'unica componente che questo vettore avrà Sarà la componente Z, quindi è l'unica che sopravviverà quando espandete lungo questo qua, perché avrete una sottomatrice 2x2 che ha un determinante diverso da 0. Vedete, dopo un po' di esperienza uno vede, quindi prima che lo faccia voi scrivete il risultato e meditate sul risultato. Scrivetelo, mentre io che qua. Non aspettate neanche perché potrei sbagliare, no? Ce lo fate voi e poi trovate che io abbia fatto l'errore e vi potete vantare e mi trovato trovare l'errore <ride> Fatelo, coraggio! Cosa viene fuori? Viene fuori una forma che dovreste già aver visto, perché l'abbiamo discusso. questo per questo Questa è la famosa formulina che abbiamo visto l'altro giorno che vi ho adesso in qualche modo ho giustificato cioè vedete che il prodotto vettore di A per B è un vettore che punta nella direzione Z e forse c'è un segno meno qua infatti questo, la formula è questa no? qui avete coseno di alfa seno di beta meno seno di alfa coseno di beta è in realtà uguale a meno seno di a-b è eh? questo segno perché in realtà questo sarebbe questo, questa è la forma della trigonometria, giusto? La mia spalla oggi mi sta facendo morire Questa è la forma della trigonometria 3. vedi c'è questo segno meno qua vedete come viene fuori il segno meno? A, Proto B, entra nella lavagna, giusto? A, B, entra nella lavagna se la Z esce, perché stiamo usando un sistema cartesiano ortonormale costruito con la mano destra quindi se la x è, mannaggia sta sedia se la x è verso destra e la y è verso l'alto, la z dov'è? Esce dalla lavagna. L'asse xyz stiamo usando la mano destra in questo corso. Quindi z esce dalla lavagna. Se voi ciecamente fate il conto di questo vettore per questo fuori fuori un segno meno cosa significa questo segno meno qua che entra nella lavagna quindi vedete che, che se fate il conto con calma con questa tecnica qua non siete obbligati, us obbligati a usare la mano la mano destra per farvi venire le spalle doloranti eccetera non siete obbligati a ricorrere alle permutazioni e alle varie, e il conto ve lo dà, vi dà la direzione, vi dà il modulo. Qual è il modulo di questo vettore? È il modulo di A per il modulo di B per il seno dell'angolo, che è la famosa area del parallelogrammo, giusto? Parallelogramma, o come si dice? Ok? Va bene? Pronto, vettore, ne siete responsabili. Non usate di mira un orale se queste cose non le sapete c'era una cosa che Vabbè. che esito sempre a fare ma devo farlo Allora, l'altro giorno shh, shh, Silenzio Abbiamo fatto il vettore velocità Supponete che voi conoscete il vettore velocità e sapete in un certo istante dove si, tra, dove si trova la particella Quindi supponete, adesso io scriverò le, condi, le componenti cartesiane State silenzio ragazzi, si sente sulla telecamera questo occlusivo la telecamera è molto più vicina a voi di me quindi quello che io sento è un, è avrà un certo volume la telecamera prende su il suo volume molto più forte, eh? più vicina a voi Quindi supponete che io vi do la componente x della velocità in un certo istante vi do la componente y della velocità in un certo istante vi do la componente z della velocità in un certo istante e supponete che io vi do anche la posizione nello stesso istante, la posizione nello stesso istante, la posizione z nello stesso istante. Quindi queste sono le informazioni che voi avete. Sapete dov'è e sapete la velocità, che è un vettore. Io vi chiedo dove sarà in un istante futuro. Dove sarà in un istante futuro? Allora, qual è questo? In generale, abbiamo che il vettore velocità è la derivata del vettore posizione quindi in particolare la velocità x è uguale alla derivata di x rispetto al tempo. Quindi, se io vi dico che la velocità è questo voi per un teorema di matematica sapete che se questo è il linguaggio delle derivate io riesco a legare x e la velocità in un altro modo, con il linguaggio degli integrali. Cioè, se, se f di x è una funzione di matematica e questa è la sua derivata, che chiamo che so f, f di x, che legame c'è? No? Fraggio. qualcuno, io scriverò. Che la dunque, qual è la situazione? Questo è l'asse dei tempi, questo è l'istante t e io vi chiedo, chiamiamolo t1, va così um, è, è più semplice la notazione. Io conosco la posizione e la velocità nell'istante t1 e vi chiedo dove sarà, che posizione avrà nell'istante 2. Voi cosa fate? Per la componente x, per esempio, voi direte che la posizione x nell'istante T2 uh, sarà uguale alla posizione che aveva nell'istante T1 più l'integrale della velocità pensata con funzione del tempo estesa tra l'istante T1 e l'istante T2. Questo dovreste saperlo d'analisi, non è fisica, questa è matematica. Perché è questa relazione qui? Questo lo devo dare per dato. Se io spendo, se io giustifico ogni cosa che dico, ti ah, impieghiamo l'eternità. Qual è la posizione nell'istante 2 nella direzione y? È uguale alla posizione nell'istante t1 dov'era più l'integrale di chi? Della velocità nella direzione y, pensata come funzione del tempo, tra l'istante t1 e l'istante t2, qual è la coordinata z nell'istante t2? È uguale alla coordinata z nell'istante t1, dov'era all'inizio, più il contributo dell'integrare la velocità nella direzione z, pensando alla composizione del tempo, sto integrando il tempo, dall'istante t1 all'istante t2. <ride> Queste tre relazioni possono essere scritte in maniera molto compatta così: che la posizione nell'istante t2 è uguale al vettore posizione all'istante t1 più un integrale che in realtà di un vettore. Dall'istante t1 all'istante t2 Questa notazione cosa vuol dire? È una notazione vettoriale Ho la coordinata x, velocità x Ho la coordinata y, velocità y E ho la coordinata z, velocità z In generale quando voi in fisica Avete per esempio una cosa del genere Uh, vedremo per esempio che la forza probabilmente già alla fine della prossima settimana uh, introdurrò la quantità di moto indicherò con la lettera P che sarà la massa per la velocità la forza la scriverò così la scriverò in un modo che non credo che abbiate visto sarà la derivata della quantità di moto rispetto al tempo Certo che se la massa è costante del tempo Allora la derivata della quantità di moto rispetto al tempo Sarà la massa per la derivata, dell per la derivata della velocità rispetto al tempo Che è per l'accelerazione E riconoscerete la, formula, la, formula, la famosa formula F uguale a mA Questa allora sarà la scritta che useremo in alla fisica allora, non appena io ho una relazione del genere voi dovete subito, subito pensare alla sua versione integrale che è, per esempio scrivo la componente x Cosa sarà la versione x in linguaggio integrale? Questo è il linguaggio delle derivate Questo è il linguaggio degli integrali sono associati a loro dal teorema fondamentale che lega le derivate e gli integrali. Lo stesso teorema si applica là. Se questo è il linguaggio delle derivate, vedete che ho, ho sto guardando la componente x, mi raccomando, quale sarà la relazione che lega la componente x di P e la componente di F col linguaggio degli integrali? Sarà che la Px nell'istante t2 sarà uguale al valore che aveva all'inizio più l'integrale di chi? Di f pensata come funzione del tempo, sto integrando del tempo, tra l'istante P1 e l'istante P2. In futuro, meccanici, avremo una grandezza chiamata Ah, um, come potrei scrivere avremo una grandezza chiamata momento della qualità di moto vi dico anche cos'è è m e r vettore p quindi i meccanici devono conoscere il prodotto vettoriale p l'ho appena detto e scopriremo una specie di legge analoga alla legge di Newton la legge di Newton dice che F uguale alla derivata di P rispetto al tempo c'è un analogo nel, nel, per quanto concerne i movimenti rotatori che i meccanici amano tanto no? che sarà la derivata di L rispetto al tempo sarà uguale a un momento torcente questa è la legge di Newton nel contesto delle rotazioni Silenzio Non appena vedete una relazione del genere Voi dovete essere in grado subito Di scriverlo con il linguaggio degli integrali E cosa sarà? Per esempio se vi chiedo di scrivere la componente X Sarebbe che la componente X del momento torcente è uguale alla derivata della componente X Del momento a qualità di moto E questa relazione con il linguaggio degli integrali Cos'è? Che il momento che la L della, della la componente x di L nell'istante T2 è uguale alla componente x nell'istante iniziale, quello che era, più l'integrale di cosa? Di tau. Pensate come funzione del tempo. Quindi integro nel tempo dall'istante T1 all'istante T2. Guardate questa relazione. Questa qua proviene da dove? Da dove viene questo? Questo è il linguaggio integrale e qual è il suo omologo scritto in linguaggio di derivate? È che la velocità nella direzione z è uguale alla derivata di z rispetto al tempo. Questi due sono omologhi. sono Uno è il linguaggio delle derivate, forse prova omologo, non è appropriato, lo sto usando in maniera sbagliata forse. Quello che sto dicendo è questo: lega la posizione e la velocità col linguaggio delle derivate. Questa lega la posizione e la velocità col linguaggio degli integrali. Sono espressioni che sono i lati opposti di una medaglia sola che è il teorema che lega le derivate e gli integrali. D'accordo? Questo teorema lo si usa dappertutto in fisica. Questo è in cinematica questo è il concetto di forza e vedete è lo stesso linguaggio se, questo è, se la derivata di questo è questo allora l'integrale di questo è quello o anzi è meglio dire che l'integrale di questo è la variazione di quello perché questi qua possono essere scritti così usando il simbolo delta quale scegliamo? Tanto è la stessa matematica, quale scegliamo? Questo, quello, quello, quello, quale scegliamo? Usiamo la forza, va? tanto per abituarsi a usare questo concetto. Questo mi sta dicendo che l'integrale della forza, pensata come funzione del tempo, dall'istante t1 all'istante t2, attenzione, questo è un integrale strano, perché l'integrando è un vettore, cosa vuol dire? Che in realtà ho tre integrali! Fx, Fy, Fz, ma è una scrittura compatta, no? Cos'è questo? Questo è la variazione di P, giusto? Di quanto è variata la quantità di moto nell'intervallo T1, T2, beh, è l'integrale della forza di quanto è variata la posizione di un vettore? Beh, è l'integrale ovviamente vettoriale, cioè sono in realtà tre vettori, della velocità! Da t1 a t2 Qual è la variazione della posizione? È l'integrale della velocità! Qual è la variazione della velocità? Qual è la variazione della velocità? È l'integrale di chi? dell'accelerazione, pensata come fissione del tempo, è la stessa matematica, no? Per esempio, guardate, la variazione di x è uguale, sì, alla velocità, all'integrale della velocità, da t1, a t2, ma io posso in qualche modo, così vi convincete, vedete come la notazione che sto, che, che sto usando già da, da due stilane, eh? Anche dal precorso delle notazioni di fisici, questa qua cos'è? Vedete come mai la notazione è così carina? Oltre a ricordarci che la velocità. La derivata di x estrema tempo è in fondo un rapporto incrementale un delta x, un delta t nel limite che è delta t 0 è, è anche carina perché scritta così voi capite subito: questo perché nella vostra testolina voi fate trac, trac, e questo è l'integrale di x, tra ovviamente la posizione nell'istante t1 alla posizione nell'istante t2, e questo è proprio questo. Se volete usate il teorema in questo modo no? tac, tac. Tac, tac. Quindi la variazione è uguale all'integrale della derivata ecco come i due linguaggi sono connessi quindi se io vi dico che la velocità per esempio del componente x è uguale che so uh, uh, facciamo a t più c eh? quindi quanto vale la velocità iniziale? uso questa notazione qua col il pendice 0 cioè sto dicendo che in questo intendo questo Questo quanto vale? Quando t uguale a 0 la velocità vale c, no? Quindi questa in realtà la chiamiamo v0 Quindi in realtà la mia formula è questa v di x come funzione del tempo è uguale a A t più v0, ok? D'accordo? E la A che senso ha? Abbiamo già fatto queste cose, A cos'è? Beh, in fondo, quando io faccio la derivata della velocità rispetto al tempo, ho l'accelerazione no? nella direzione x. E quindi questo mi dice che l'accelerazione vale a. E questa è quindi una costante del tempo. Quindi perché non usare la notazione Vx al tempo? È uguale all'accelerazione che è costante moltiplicato per il tempo per la velocità iniziale, più la velocità iniziale. Giusto? Questo è un esercizio di Ok, supponiamo che io conosco la posizione iniziale e io vi dico che la posizione iniziale è x0 cioè con questa notazione intendo x nell'istante più uguale a 0 Io vi chiedo, ok, vi do la velocità vi do la posizione dove si troverà nel futuro Qual è x in funzione del tempo? Cosa fate? <coughs> Questa è la posizione iniziale, questa è la velocità in funzione del tempo, a maggior ragione conoscete la velocità iniziale. Dove si troverà in futuro? Cioè chi sarà la x in funzione del tempo? x in funzione del tempo sarà la posizione iniziale più l'integrale della velocità. dall'istante, sto integrando del tempo dall'istante iniziale, quindi chiamiamo t1, lo chiamo 0, l'istante da 0. Questo è istante t, perché voglio conoscere la posizione dell'istante t, qua scriverò la velocità, quindi l'integrando li qui, sto integrando nel tempo, l'integrando li è la velocità, che è questo. Quindi scrivo questo ovviamente. Notate che sto usando questi apici. Mm? Quindi il mio esercizio prendo questa espressione che viene dal mio esercizio quindi questo lo sbatto qua Dove posso scrivere? Scrivo qua Quindi sto riprendendo qui Va bene? Quindi x di t è uguale al valore iniziale più l'integrale della velocità Giusto? La variazione di x è uguale al valore iniziale, cioè scusatemi, la posizione di x è uguale a dov'era all'inizio più l'integrale della derivata di x, cioè della velocità, giusto? Quindi è questa espressione qua a0t più v0 pensata come funzione del tempo, metto gli apicetti e sto integrando da 0 a t e questo è un integrale che sapete fare tutti presumo quindi questo è x0 quindi ho l'integrale di una somma di funzioni cos'è un integrale? l'integrale in ultima analisi è l'area di un rettangolo questo rappresenta la base del rettangolo questo rappresenta l'altezza del rettangolo ma l'altezza del rettangolo è la somma di due contributi quindi l'area del rettangolino di base delta t può essere pensata come la l'area la di, di due rettangoli uno è questo rettangolo qua che ha la base delta t e altezza A0t più l'area di un altro rettangolo che ha la stessa base ma ha una un'altezza V0 in ultima analisi no, l'area del rettangolo è la somma dei due sottorettangoli cioè ho appena dimostrato senza scrivere una cosa che c'è il teorema che l'integrale della somma di due funzioni è uguale alla somma di due integrali, giusto? E quindi questo è l'integrale del primo pezzo da 0 a t più l'integrale del secondo pezzo Ok? Faccio un po' di spazio? per questo non dovevo cancellarlo Vabbè. questo è il più semplice no? è l'integrale di una funzione costante v0 quindi in funzione del tempo l'integrando è la funzione v0 quindi se io sto integrando dall'istante t dall'istante 0 all'istante generico t a me interessa l'integrare l'area di questo questo è più stupido no quindi è la base qual è la base è t per l'altezza che è v0 quindi questo qui è semplicemente v0t mm? questo cos'è? questa è una funzione che invece è fatta così l'integrando, quindi quando t uguale a 0 l'integrando uguale a 0 quando eh, varia linearmente il tempo quindi ho, una, ho un integrando che è così quindi questo pezzo qui questo pezzo qui, questa funzione di t è quella roba là quindi se io integro dall'istante t uguale a 0 all'istante t generico a me interessa questa area qui che è un triangolo la base del triangolo e t per l'appunto e l'altezza quanto è? è a 0 T e quindi l'area di questo è uguale a un mezzo è un triangolo base per l'altezza quindi a 0 T quadro quindi questo qui è un mezzo a 0 T quadro e quindi deducete che la posizione iniziale la posizione nell'istante T è la posizione iniziale più v0 nella la, la velocità iniziale nella direzione x, cioè questo v0 qua era in realtà la velocità iniziale nella direzione x perché sto pensando a x no? errore di notazione è qua diciamo così. sto parlando della direzione x, direzione y e z avrebbero magari una legge oraria inversa quindi metto i pedici x per ricordarmi che questo è per quello che concerne la componente x. Quindi questa è la velocità iniziale per t più un mezzo a l'accelerazione che è costante nella direzione x di quadro okay. Molto semplice, giusto? Tutto nasce dall'aver chiaro questa formula qua che sto lasciando, cancellando tutto il resto. Okay? Queste due formule vanno viste sempre assieme. Cinematiche queste. Questo è il linguaggio della velocità, delle derivate, questo è il linguaggio delle, degli integrali. E vi ricordo che basta che voi mettiate qua questa qui e ecco che il teorema diventa evidente. Ok? Perché avete i delti che si elidono e rimane l'integrale di x. E l'integrale di x complessivamente è il delta x, no? Quindi questo qua va scritto da qualche parte sul vostro corpo con il costo indelebre, fate un tatuaggio. Però dovete essere pronti a scambiare il simbolo qua, a seconda del contesto, dovete poter cambiare il simbolo qua a seconda del contesto, non solo la, varia, la, la, la sostituzione banale, che se mi interessa la componente y metterei la y e qua sarebbe y ma anche nel, nel senso che intendevo qui che qua se mettete la P qua ci andrà la f, se mettete la l qua ci metterete la tau e quella è la fisica quindi voi imparerete ben presto con me come ho scritto là che f è uguale alla derivata della quantità di moto rispetto al tempo che tau è la derivata della, della momenta quantità rispetto al tempo eh? imparerete per esempio che uh, la derivata dell'energia cinetica mancano 10 minuti ma è estremamente importante quello che sto facendo la derivata dell'energia cinetica rispetto al tempo sarà uguale a un prodotto scalare F per V dove scappa, che ovviamente vi devo ancora guardare di questi discorsi, è questo, silenzio, silenzio, sta, sta, sta, sto rumore, si sente, state zitti, vi sfido di scrivere il corrispettivo di questo col linguaggio degli integrali. È facile, dovreste essere in grado di scriverlo subito, prima che lo faccia io, vi vorrei tutti vedere sulla penna a scrivere. Cosa sarà? Quale sarà il corrispondente di questo? Sarà che la variazione di K. Perché, questo cos'era? Se la derivata di x rispetto al tempo è la velocità, allora la variazione di x, se volete fate così, meno no? La variazione di x è uguale all'integrale della velocità questo è il linguaggio che voi dovete subito saper ripetere quindi lo stesso linguaggio qua è che se la derivata di K rispetto al tempo è questa roba qua e non vi ho detto ancora cos'è ma io sto cercando di insegnarvi la matematica allora la variazione di K quindi K nell'istante T2 è uguale a k nell'istante t1 quindi k2 meno k1 è la variazione di k cosa sarà uguale? k2 è uguale a k1 più l'integrale nel tempo in questo caso l'integrale nel tempo di chi? di questo dall'istante t1 all'istante t2 è la stessa matematica ma qualcosa in più, se io vi dico che la forza pensata come, come valore della posizione, uso la notazione unidimensionale addirittura, eh? e questo è uguale a meno la derivata di una strana funzione che sarà la funzione di x, e io vi scrivo questo, voi subito dovreste in grado di esprimere una relazione in forma integrale. Cosa sarà? È la stessa matematica. È la stessa matematica del, della, dei, dei quadrati arancioni qua giù. Quindi se io prendo questo e lo circondo con un quadrato arancione, cosa scriverò qua sopra? Col linguaggio degli integrali. Questo farà parte delle definizioni con segno meno non fatevi ingannare da cose che... dovete guardare la matematica il senso di queste equazioni il senso fisico ve lo devo ancora dare ma guardate la matematica quale sarà il legame tra questa U e questa F scritta in forma integrale questa U per inciso si chiamerà energia di posizione chiamata anche energia potenziale e questa sarà una forza che dipende dalla posizione saranno forze molto speciali per fortuna la natura è piena di forze fatte così e sono chiamate forze conservative qual è la relazione? la variazione di U, a parte il segno meno sarà uguale all'integrale di F non nel tempo ma in X dovete guardare le variabili no? quindi sarà U nella posizione 2 sarà uguale a U nella posizione 1 meno, c'è questo segno meno l'integrale di f pensata come funzione di x in x dalla posizione 1 alla posizione 2 è la stessa identica matematica della cinematica che stiamo facendo in questi giorni è la stessa matematica siamo d'accordo? credo che a questo punto ci conviene fermarci, abbiamo 5 minuti in anticipo 3 ore oggi, mi raccomando, mi raccomando dovete sapere il teorema che lega le derivate agli integrali, mm? se questa è una funzione f di x, se questa è una funzione f di x e qualcuno vi chiede qual è l'area delimitata dalla funzione e dai valori x e b, x uguale a, x uguale b e voi scrivete questa area così Questa è matematica Voi dovete sapere questo! Che questo è uguale a F maiuscolo B meno F maiuscolo A dove questa F chi è? È una funzione f di x tale che quando la derivate rispetto a x ottenete fb. Quindi guardate, questo se f di x è scritta così allora, questo signore adesso sto scrivendo in questa direzione: è uguale alla derivata di f maiuscolo in x in x, e ovviamente gli estremi adesso, ovviamente, per il momento è ancora così. E ovviamente che mentalmente voi fate track, track, e questo quindi è uguale, sto scrivendo come fanno in certi paesi, questo è, è da... Dei, di, sto integrando in DF da FA a FB. E questo cos'è? Questo è FB meno FA. Ok? Quindi questo è il teorema che voi dovete conoscere dal precorso, dal corso di analisi e dovete saperla applicare in fisica. Trovate eh? un modo per giustificarvelo se la dimostrazione è complicata, vedete come la notazione vi aiuta a ricordarvi perché se F grande ha la proprietà che derivando derivandola vi restituisce la piccola, allora la mettete qui eccetera eccetera eccetera. Quindi l'enunciato deve essere molto chiaro e dovete saperla applicarla quasi a occhi chiusi Avete mai sentito parlare di Pavlov? Era uno psicologo, psicologo, era uno scienziato nella Russia degli anni 30 e fece un lavoro abbastanza importante che è spesso citato eh? uh, che si chiama il condizionamento allora aveva un cane, dei cani, presumo che abbia fatto con diversi cani e ogni volta, che dava, ogni volta che dava cibo al cane suonava una campanellina quindi quando il cane vedeva la bistecca beh nei russi italiani non c'erano bistecche probabilmente cioè c'erano cose molto misero carne umana forse um, quando dava la bisteccona al cane salivava no? il cane mm, mm, che buono, che mm, mm", la saliva e c'era questa campanella che suonava bistecca con campanella salivazione bistecca campanella salivazione bistecca campanella salivazione campanella salivazione eh, campanella salivazione appena il cane sentiva la campanella associava l'arrivo della bistecca e subito veniva la salivazione ecco voi dovete essere quasi come il cane di pavolo appena vedete o questo o quello dovete subito pensare all'altro subito Subito, non dovete esitare, non sto scherzando. Se io vi sparo questo, dovete subito pensare a quello. Se io vi dico questo, dovete subito pensare all'opposto. È la stessa matematica vista da due lati diversi: derivate integrali. Appena avete questo, dovete avere voglia di scrivere questo. Appena io scrivo questo, dovete avere voglia, salivazione di scrivere questo. Non sto scherzando. Agli orali non ho intenzione di rifare i concetti di matematica, li do per dati. Quindi, se uno non lo sa, vuol dire che non sa la fisica. E questo è il linguaggio della fisica. Vi mando via non perché siete ignoranti in matematica, ma perché siete ignoranti in fisica. Non si può parlare di fisica senza il linguaggio matematico. Se non conoscete la matematica, è evidente che non conoscete la fisica. Ci vediamo alle due.